Ragazzi, vedo Sonic che sta correndo E mi sembra più veloce di una persona normale Lo devo seguire Cosa sta facendo? Sta picchiando il golem Allora, sembra veramente violento E non capisco il perché Porca puzza Non mi ha visto, vero? No, ditemi che non mi ha visto Lo vedo, lo vedo, lo vedo È lì Sta picchiando il golem Non capisco però perché si comporta così Sembra proprio godere in questo momento È strano Aiuto Vabbè. Eh. Ah, ok è entrato in quella casa mi sembra <ride> Sta picchiando il villager Vedete è tutto violento Io non voglio farvi vedere Non ci dobbiamo far vedere Perché se no, lui capisce che, siamo, che lo stiamo seguendo E più capisce che lo stiamo seguendo Più lui sarà sospettoso E non sarà naturale Noi dobbiamo capire il perché Lui si sta comportando così Sembra sia entrando In questa casa Non mi ha visto Non mi ha fatto che non mi ha visto per favore Ok è scomparso Perché praticamente c'è un ascensore qui lo vedo, però, allora, devo far aspettare un po' di tempo Perché se lui, mh, diciamo, è sotto E mi vede, che scendo Probabilmente guarderà dietro, perché magari non vuole che mh, Lo seguiamo E quindi, vediamo Ok, perfetto, allora, questo è un altro dei, dei suoi dannati percorsi Che capita ah, eh, Sì, però sono deficiente, scusatemi Sono deficiente, <ride> come ho fatto a bruciarmi così a caso Accidenti a me e alle mie scorbellerie Andiamo avanti Ok, non sembra ancora In questo percorso Oh mio dio. <rideosc UNCGURSito> no, no, no, raga, scusate un attimo. Perché? Perché sto lanciando de delle palle di neve? Stavo lanciando le palle. No, no, no, no, no, per No, no, no, via, via, via, via, via, via, via, via, No. Mm. Ok, perfetto. Se, se n'è andato, se n'è andato. Io non potevo fargli del male, raga. Evidentemente questo Sonic è un psicopatico. Perché praticamente potrebbe essere che voleva uccidermi. E non si può nemmeno uccidere, peraltro. Che caspita di percorso. Ma magari è caduto giù Vi immaginate che tipo È andato fin qua Ha fatto tutto, tutto il forte Poi dopo tipo è caduto giù Non credo Perché ho sentito un rumore Ok Però vedete Se scendiamo qua sotto Se cadiamo Moriamo Di base um, Ok Perfetto Sembra che non ci sia No no no no, no. Devo capire che caspita c'è Allora c'è un libro Però io me ne devo uscire Me ne devo scappare Via Via via No adesso devo Cade Ti prego dimmi che cade Ti prego dimmi che Cade dimmi... cade cade cade Cade, cade. Dai, dai, dai, dimmi che cade. No, non sta cadendo, non sta cadendo. No, raga, aiuto, aiuto. Ci sono i suoi cosi infilzati. Per favore, vai via. Ok, perfetto, tranquilli. Io adesso scapperò. Perché praticamente lui aveva messo quel libro qua. Io adesso mi nasconderò, ok, perfetto. Non mi sta vedendo, il che è perfetto, è ottimo. Non mi deve assolutamente vedere. Nascondiamoci immediatamente in una casa prima che lui ci veda. Ok, perfetto. Vediamo che cosa c'è scritto Sto soffrendo aiuto Il candeliere ma chi caspita è questo candeliere Che caspita di libro è Cosa vuol dire dobbiamo raga Scrivetemi se dobbiamo capire chi è il candeliere Magari, Magari. Scrivetemi se dobbiamo capire chi caspita è questo candeliere